track 2, ultimo talk della giornata Valentino Spataro ci racconta eh, qualcosa eh, che è legato all'ambito legale ma anche tecnico Valentino Spataro ha iniziato a fare i primi test della versione di Wordpress dal 2006, quindi la conosce conosce Wordpress, ha programmato anche in Perla, SP e PHP quindi insomma in linguaggi veramente famosi e anche di tanti anni fa ma anche di oggi ha capito che WordPress era più di una tecnologia quando tutti su LinkedIn raccontavano, lo raccomandavano come esperto di WordPress anche se lo conoscevano solo per il suo CMS. Perché ai tempi Valentino aveva fatto un suo CMS. Si può sopravvivere la privacy con la rendicontabilità. Documentate tutto per difendervi dagli estranei che assaliranno i vostri clienti. Adesso Valentino Spataro per privacy e WordPress. Okay. Vi ringrazio tantissimo. Cercherò di non abusare la vostra pazienza per essere qui e per ascoltarmi. Dovete avere proprio un'attenzione alla una sensibilità unica, perché la materia è pesante. Allora non la farò pesante. Eh, la mia idea è di darvi delle semplici nozioni sulle quali poi uno può andare a approfondire. Però, avere già queste prime nozioni sicuramente vi cambia il modo di lavorare. Quindi ho diviso il mio intervento tra errori frequenti, però partiremo dalle sanzioni più comuni eh, che sono state erogate, quindi andiamo a vedere casi concreti, i comportamenti difensivi per voi e eventuali clausole che tutti mi chiamano salvavita, che sono sempre comode, magari nei contratti o nelle email anche che andate a utilizzare. Se ho la voce alta ditemelo che ogni tanto sento... ok. Allora, io nasco sviluppatore, ho scoperto che riuscivo a programmare su carta quando non avevo ancora il Commodore 64, poi ho trascritto tutto il codice, funzionato, ho detto ok, sono un programmatore. E, mh, il babbo mi voleva giurista, <ride> avvocato meglio, e io invece mi sono limitato a fare giurista. Eh, per casi della vita, nella laurea sulla tutela del software, ho, avuto un ho scritto un paragrafo nel 1995 sulla privacy. E tutti gli dicono: ma non era la prima, la prima del 96? Ecco, io nel 95 ho cominciato a parlare di privacy. Sono il podcaster più longevo d'Italia. Ho iniziato nel 2008. Non mi sono mai fermato e da vari anni ogni giorno un episodio nuovo. C'è anche un podcast dedicato proprio alla privacy. Un minuto, un minuto e mezzo, due alla settimana, quindi state tranquilli. E poi privacy, ve l'ho detto. Questo è quello di cui parleremo adesso non dobbiamo guardarlo qua perché lo vedremo specificamente più avanti, però vi volevo già dare un po' l'impostazione generale da una parte le sanzioni più comuni, dall'altra gli errori più frequenti comportamenti difensivi e clausole salvavita Volevo farvi vedere anche internamente quanto ogni sezione può pesare allora primo tema password, ricordo Parliamo delle password nei provvedimenti del garante o nella giurisprudenza di Cassazione. Qualche volta se ne parla del Tribunale di Merito, ma c'è talmente poco, c'è qualcosa di più in Cassazione. Caso concreto. Covid, un una unità sanitaria, sta utilizzando un software appena consegnato, appena aggiornato, appena modificato e via di seguito, eh, viene consegnato con la password 1, 2, 3, 4. <ride> ebbene voi immaginerete quante volte è stata data l'istruzione cambiatela subito ecco. ovviamente data breach pubblicato su twitter mi sembra eh, un, un esame di qualcuno eh, indagini sanzionata la, anche, anche l'azienda che ha fornito il software perché l'utente non ha cambiato la password iniziale ma soprattutto perché non è stata obbligata dal software a cambiare la password iniziale. Secondo, secondo, tipo di sanzioni molto frequenti, password troppo semplici. Ecco, questo è già quello che vi dicevo, cioè la password troppo semplice, 1, 2, 3, 4, ormai noi lo sappiamo, ma l'utente medio qualche volta lo sa, <ride> non sempre. Ecco, Oggi, eh, quando io faccio vedere volutamente le mie password di 30 caratteri, mi guardano in un certo modo, perché usando il password manager è una certa cosa. Ma il problema non è questo per l'azienda che sviluppa. L'azienda che sviluppa oggi, come oggi, deve, avere, deve sapere anche in determinati contesti, contesti la password non solo deve essere un certo, di un certo livello di complicazione misurata nel momento in cui uno la personalizza ma deve avere anche una durata. E a seconda del tipo di password, che potrebbe essere anche un token, potrebbe essere anche qualcosa che scade dopo pochi secondi. Quindi considerate la complessità della password come un momento in cui dovremo usare quelle belle librerie, quelle belle funzioni, o magari ce le scriviamo noi, che dicono ok, non è abbastanza complessa e, e, e te la blocco. Informate magari bene l'utente come deve dare la password giusta, perché occupandomi anche di accessibilità ho visto che poi spesso i messaggi di errore arrivano dopo. beh Dimmelo subito che deve essere complessa e come e quanto. Ecco. E poi appunto l'elemento dell'eternità. Le password eterne eh, sono solo presenti nei nostri password manager che ci dicono allora la cambi sì o no. <ride> Però se forniamo... Un servizio, un software, può essere un servizio o un software, ma in ogni caso un oggetto commerciale utilizzabile in un'attività che non avvisa che la password va cambiata, si possono avere dei problemi. Uno dei vari casi, se non sbaglio, fu proprio Aruba con le PEC, eh, le cui password non scadevano mai. E allora ogni volta che voi vi sentite obbligati a cambiare la password su un servizio online, ricordate che dietro c'è un provvedimento del garante. Poi dice Tu non hai avvisato e soprattutto nelle, nella tua documentazione interna non hai mai nemmeno preso in considerazione nelle analisi di rischio che tutti devono fare prima di pubblicare o consegnare il prodotto, tu non hai mai nemmeno considerato questo problema che era ovvio, dirà il garante. Che sia ovvio o no ovvio non mi interessa e che ne dobbiamo tenere traccia. Ecco il tema della rendicontabilità che abbiamo sentito appena accennare prima secondo punto okay, password è facile ma io come identifico una persona online ebbene un caso eh, in lazio e eh, ancora una volta ha, reso, eh, ha condannato un'azienda produttrice di software perché aveva fatto un software perfetto che l'identificazione era collegata a un software della regione, era per l'accesso o, o di Roma, era per l'accesso alla ZTL. Quindi chi poteva entrare dentro il sistema che controllava gli accessi, le targhe, eccetera, eccetera, solo gli operatori abilitati. Ebbene, questo servizio è stato cambiato, non è rimasto più sincronizzato con l'altro fornito, risultato chiunque poteva vedere le gli accessi di, chi? di altri, le date del, dell'assicurazione, c'è tutto, targhe e così via. Questo per dire che eh, non è bastato all'azienda informatica dire eh, ma a me hanno detto che erano loro che gestivano i permessi. Ora, se questi potevano entrare tutti, è ovvio che entravano anche dal mio sistema, perché io non ho mai sviluppato questa parte di controllo, non la dovevo sviluppare. L'ingenuità in quel caso è stato fidarsi del cliente e delle parole dette o dello scambio di mail che non è stato reso formale. Cioè, se a un certo punto qualcuno vi dice sì, ma guarda, l'identificazione la facciamo noi, quindi basta che tu fai questo, e magari te lo dicono al telefono o te lo dice un esperto dall'altra parte che, che l'ha sviluppato, questa cosa dovete formalizzarla, metterla nel registro delle attività che quel registro e voi terrete in forma di posta elettronica, in formato Excel, come volete, messaggi posta elettronica, vi mandate voi stessi, magari una casella dedicata, questo è il mio suggerimento, in cui scrivete io non faccio questa cosa perché il cliente mi ha chiesto di non farla perché la fa lui. Non solo perché mi ha chiesto di non farla, perché io devo sapere qual è la privacy e devo tutelare comunque i dati. Quindi sarei colpevole comunque. Però se ha detto che la fa lui, allora io non l'ho fatta perché la fa lui, non perché non ho voglia di farla io. Perché il garante pretende che quella cosa venga messa a posto e non accetta importi superiori. Ha detto, tu non la fai? Hai chiesto altri soldi e non te li danno? Io ti condanno. A te è il problema dei soldi prenderli. Quindi questo aiuta a capire poi un po' concretamente come funzionano le cose. E pensiamo a Facebook, Facebook ha cambiato eh, il, il, il protocollo di connessione, per cui c'è un tracciamento nel momento stesso in cui compare l'autenticazione tramite Facebook, prima ancora di dare l'autenticazione. Ecco, in questi casi eh, noi dobbiamo controllare i fornitori per sapere quello che fanno. Fino a che punto possiamo farlo? Questa è la domanda che lascerò aperta, ovviamente. Però se il cliente vi chiede di usare un protocollo di autenticazione esterno, tenete traccia che la richiesta è sua, non è una vostra iniziativa, e che voi gli dite, mi raccomando, guarda che se Facebook cambia le... devi riferirmelo così io te lo blocco temporaneamente e potrai accedere con quell'altro sistema di emergenza che io ti lascio. Traccianti, l'abbiamo appena accennato fino adesso, quindi posso non parlarne. <ride> Tutto quello che finisce negli Stati Uniti non piace. Eh, sostanzialmente l'indirizzo IP viene considerato un dato personale. Non ditemi che è un dato anonimo, io tecnicamente vi posso dire tranquillamente che alcuni IP sono assolutamente anonimi per me. Il fatto che potenzialmente siano identificabili per Google, Google Significa che entriamo nell'interpretazione che fanno tutti i garanti oggi, anche su Schrems, iniziativa di Schrems dall'Austria, per dire no, è un dato che può diventare personale, quindi comunque è un dato personale. Quarto caso, anche oggi ne parlavo un po' con tutti, le migrazioni fatte di corsa. Crolla un sito, è un click day magari, un'università che organizza, un, un sondaggio, una domanda entro quel giorno, dei, un bando, dei fondi, crolla il sito. Cosa si fa? Eh Non riesco a bloccare, devo metterlo su di corsa da un'altra parte. Oppure, perché proprio ci sono dei bug nel software, di corsa devo mettere, ecco, il di corsa, signori, significa che non abbiamo il tempo di fare il nostro lavoro. Punto e basta. Questa cosa deve essere gestita in modo maniacale da parte dell'azienda che riceve una richiesta urgentissima. Dice, ok, allora vieni qua, dammi tutte le risorse necessarie, io ci metterò tutto il tempo che c'è bisogno per tutelare i dati personali. Quindi, inutile mi chiedi una data, un orario, io devo fare le cose bene. Tipico esempio copia un intero server su uh, tutto un sito che è su un server, su un altro uh, server, eh, copia, control c <ride> control v della cartella dall'altra parte, si perdono gli ht-access. Tutti i pdf in chiaro. Casi concreti vi sto raccontando. Eh? Quindi, ecco, no, no, non si può avviare una procedura così, soprattutto quelle urgenti, soprattutto quelle straordinarie. Quinto, e qui possiamo andare molto rapidi, a chi spettano i testi legali? Allora, l'azienda che sviluppa il software è responsabile del trattamento, cioè segue le istruzioni del titolare. Tu mi chiedi di fare il software, io seguo le tue istruzioni, dammi le tue condizioni legali. Mettetelo nero su bianco. Faccio come il Papa, mettetelo nero su bianco, scrivetelo sempre, nel contratto, nel preventivo, nella, nella, nella consegna, eh, nelle email che vi scambiate. Guarda che la devi fare tu, me la dai? Ehi. Perché io devo seguire le tue direttive, non sono io che mi devo inventare come lavori tu. Attenzione che, chiaramente dall'altra parte, gli avvocati sono molto aggueriti a sostenere il contrario dopodiché c'è un dovere di collaborazione quindi ricordiamo che in ogni caso di incertezza l'azienda informatica è ritenuta responsabile perché si è mossa di propria iniziativa Se, eh, Massimo dalla Cassazione che ho letto due giorni fa, mi sembra di fine dell'anno scorso 2021 la Cassazione, quindi sono già arrivati fin là, hanno detto guardate in questo caso nell'uno nell'altro avevano mai preso accordi su questa cosa. L'azienda informatica ha deciso di sviluppare questa soluzione in questo modo, l'ha fatto, è sbagliata, ne risponde all'azienda informatica, condannata l'azienda informatica. Ci sono sì. casi addirittura complicati nel Friuli Venezia Giulia, sul... ma non, non andiamo nel dettaglio su chi doveva fare cosa, addirittura per il garante eh, l'ASL doveva rifiutarsi di seguire le direttive della regione, perché l'ASL è titolare e la regione è solo responsabile del trattamento che in quel momento però forniva il software a tutte le province, e tutte le ASL. Quindi l'ASL, siccome era lei che decideva, la regione non contava niente nonostante il proprio regolamento. Ora, questo è un altro modo di vedere quello che vi ho detto fino adesso. Controllare l'identità degli utenti, gli errori i momenti di stress, quindi bisogna fare tutto subito, oppure anche essere vittime di phishing, eh? quindi eh, cadere nel social engineering, ma soprattutto non tanto una disorganizzazione, quanto un non avere un punto di riferimento organizzativo all'interno dell'azienda. Del, dell gli errori più frequenti li abbiamo visti, le email. Uh, scusate, le password, le email, mh, che devono essere usate per tenere traccia di chi fa cosa su richiesta di chi. Cioè la faccio di mia iniziativa perché me l'hai chiesto tu. Scrivere tutte le istruzioni e poi fare affidamento, qui ho messo plugin e, track e trackers, ma in generale è il tema dell'affidamento dei nostri sub-fornitori. Come, come ci fidiamo? e trasferiamo quello che fanno loro ai nostri clienti quindi tenere traccia della valutazione che abbiamo fatto del framework che andiamo a utilizzare comportamenti difensivi ve li ho già ampiamente indicati eh, guardiamo subito in avere dei modelli da seguire per dover sempre reinventare la ruota eh, scegliere i fornitori quindi scegliere i plugin restare aggiornati e poi le checklist. Checklist ne troverete purtroppo fatte soprattutto dal garante inglese, che comunque è nato ancora in ambito GDPR prima della Brexit. Qualcosa c'è fatto di molto bello, ma più discorsivo eh, dalla CNIL, che è l'autorità francese, eh, comunque in francese. Gli spagnoli sono molto attenti ai dettagli. Se volete avere delle idee chiare, sintetiche e puntuali per coprire al massimo l'autorità inglese è il massimo ora se volete sono qua per le domande <ride> grazie valentino e per i vostri dubbi casi grazie dell'ottimo talk domande perfetto ciao, ciao. E volevo chiederti a livello ehm, interno di piccola realtà eh, viene chiesto allo sviluppatore di inserire questa privacy all'interno del sito che gli viene fornita ovviamente da eh, persone più in alto di lui okay. privacy errata, problematiche, sanzione in quel caso eh, il titolare si può rifare a chi fisicamente ha inserito questa privacy all'interno del sito no, ovvero lo sviluppatore ha seguito delle istruzioni, sbagliate però... <ride> Ricordate l'onere della prova che nel GDPR si chiama accountability, cioè rendicontabilità, rendere conto, eh? però è rendi è un modo per non parlare che presuntivamente siete colpevoli voi. Okay? Quindi cosa significa rendicontabilità? Noi che riceviamo tutte queste indicazioni, queste richieste, ce le scriviamo in quel registrino delle attività dicendo tizio mi ha chiesto di fare questo, io ho fatto questo. Ora, si può tenere in formato informatico, non è necessario che sia firmato con firma elettronica e quindi datato, ma va bene se lo firmate. Se ve lo mandate via email, capite che avete già subito una, una serie di sistemi che eh, vi documentano che siete stati voi a mandare l'email a che ora, in che giorno e con quale contenuto. Quindi se magari poi vi firma ehm, firmate magari con eh, PGP, mettendo un timestamp, un hashtag, no hashtag scusate un codice di hash che viene generato automatico quale firma elettronica eh, il contenuto è in chiaro però non può essere nemmeno modificato quindi ci sono tante cose che si possono fare basta che le scrivete e idealmente almeno una volta al mese ve le stampate anche su carta così se perdete tutto ce certo. l'avete sì. altre domande? Allora io ho diversi colleghi, sono sviluppatore, faccio sito. Ho diversi colleghi che al momento di realizzare un contratto eh, inseriscono un documento di scarico della responsabilità. In un tuo precedente intervento mi aveva colpito il fatto che tu dicevi che, ma, che è il contrario, che è, mai, più, dan mai, è più dannoso. Che... Mai, sì. Mi vuoi spiegare meglio perché? Sì. Uh, DPA, Data Processing Agreement e eh, sostanzialmente cosa succede nell'impostazione della privacy, siccome eh, sin dai tempi di Rodotà ma anche poi del GDPR l'idea degli avvocati che gli ingegneri, gli informatici non li filano, allora è colpa loro, quindi bisogna dargli delle regole che trasferiscano su di loro la responsabilità per motivarli Ripeto, questo è un testo che già aveva scritto negli anni Ottanta a Rodotà, quindi nero su bianco, nelle prime dieci pagine c'è questo riferimento molto colorito, che però è quello che crea il problema della rendicontabilità. Ora, la presunzione che l'informatico non abbia fatto quello che poteva fare per impedire il danno, significa che se l'informatico dice questo non è affar mio, rientra perfettamente del ah tu non hai voluto farlo, <ride> bene, sei mio. Okay? quindi non era mia la responsabilità, lui mi ha detto di fare così, lui è il titolare, lui decide il trattamento, io non sono d'accordo, eh, devo gestire questo conflitto. Eh, gli interpreti, e qui dico cosa dicono gli interpreti perché c'è scritto, nel testo, che bisogna collaborare per impedire danni agli utenti, quindi c'è un comportamento obbligatorio che dobbiamo avere proattivo, significa che se vediamo qualcosa che non va, dobbiamo dirlo al titolare e dobbiamo dirgli noi non te lo facciamo. Nel concreto possiamo arrivare a dire noi non te lo facciamo oppure te lo faccio ma no, se succede qualcosa non sono affari miei? Va valutato caso per caso. In generale se vado a dire lo faccio ma non sono affari miei vuol dire che sto riconoscendo che non potevo farlo. Ecco perché dico non scriviamo né in, un, in condizioni generali né nella dpa né nell'email che io non lo volevo fare. Piuttosto dire signori ho capito perché voi volete farmi fare la cosa così quindi io ve la faccio. Vi raccomando di continuare a trattare i dati solo e unicamente in questa situazione. Ricordatevi di gestire i rischi che io vedo, quindi parlate sempre del carico e rischi, eh, i rischi che io vedo dovete gestirli in questa fase che dipende da voi. Quindi non sto dicendo io non te lo faccio, sto dicendo ok, te lo faccio perché evidentemente sei tu che insisti perché ti metti a posto. Cassazione ha condannato proprio per questo, ha confermato una condanna all'azienda informatica proprio perché non aveva tracciato questo scambio in questo modo. Spero di aver detto cioè, tutto. Altre domande? Anche problemi concreti di chi di voi si è occupato mai di consegna? Datemi i tempi per dirmi se sono fuori. Sì, sì, sì, abbiamo ancora qualche minuto. Voi la consegna de dei siti, come la fate? Veloce. <ride> Prima consegno, prima pagano. Lettera di consegna, brava. Lettera po di consegna. Poi una abbi abbiamo una lettera di consegna. Chi offre due lettere di consegna, cerca sì seconda lettera di consegna. Modo di consegna, bozza di consegna. Che cosa consegnate? Sì. Che cosa consegnate? Infatti, su Posso fare, mi aggancio a questa cosa per fare una domanda. No? Sì, In effetti. E Mm, i freelance spesso si trovano non solo a prendere eh, carico di eh, a volte occuparsi anche della pagina di termini e condizioni cioè alla fine i freelance gli fanno fare di tutto gli fanno fare le foto degli e-commerce gli fanno scrivere i contenuti del blog che loro fanno magari tecnicamente uno dice sì ti faccio sito WordPress che okay. ma dai scrivimi anche due cose quindi la parte legale in realtà fa parte di un pacchetto di cose che cascano sulla schiena dello sviluppatore che per non dire di no al cliente Fa. Listino. La risposta tua è il listino. Indipendentemente dal contratto, da chi farà cosa, voi fate un listino, lo mettete online e dite io per pubblicare una foto e scrivere due parole ti chiedo 200 euro. Tu me l'hai chiesto, è nel mio listino. Quando ti ho mandato l'offerta ti ho legato il mio listino. Me, Chiedimi me. tutto quello che vuoi. Non te lo faccio pagare, ringraziami. Interveni, tu interveni. questo è il primo step non sono d'accordo con i listini Vai. mi sa di lista della spesa no, eh, in questo caso è un disclaimer cioè non è mia competenza ti sto definendo quello che ti vendo puoi anche dire listino della spesa non metto 200 euro allora anche 2000. da preventivare da definire non incluso quindi poi lo stile ognuno Perfetto, ma ah, di fatti poi ognuno ha il proprio stile e dipende dalla situazione e dal cliente anche. Però assolutamente mettere con quella voce è come estranea, come io dico sempre mettere l'indicazione dei testi legali che devono essere forniti dal committente. Okay? Una cosa vi dicevo però quando consegnate qualcosa, o peggio ancora quando lo restituite dopo una gestione, perché un conto è consegnare WordPress, un conto è gestirlo, è, voi a un certo punto vi trovate di fronte alla marea di configurazioni. La più banale che dico tutti è Gravatar nei commenti. Il supporto di Gravatar nei commenti. Perché devo trasferire l'IP address e l'email a qualcuno negli Stati Uniti per metterci il suo avatar nei miei commenti. Siamo ancora sotto la Schrems, quindi si mandano dati negli Stati Uniti e non possiamo farlo se non abbiamo raccolto un consenso espresso anticipato. Quindi per esempio in una cosa così banale che c'è, perché nel core c'è ovunque, dal momento in cui consegno devo dire ho disabilitato i commenti e ho disabilitato anche il riconoscimento dell'avatar tramite gravatar. Perché se poi qualcuno dice, ah aspetta ma io ho gravatar attivato, ma io non te l'ho consegnato così. Quindi attenzione anche alle configurazioni e a cosa installate. È una cosa lunga, mi rendo conto, eh, eh, ve lo dico, io ho realizzato vari modelli, ma se cercate in giro ne trovate delle indicazioni, ma quello che vi sto spiegando adesso lo potete fare anche voi. Cercate di documentare la rendicontabilità alla consegna tutto quello che state consegnando, inteso come software, plugin, temi e le configurazioni, perché le configurazioni chiaramente vi permettono di fare di più di meno. Proprio per il discorso rendicontabilità eh, è possibile anche estenderla al di fuori anche della privacy per dire esempio stupido eh, un plugin viene si, si scopre una falla in questo plugin il giorno dopo viene aggiornato in queste 12 ore per esempio che passano io non mi accorgo subito che va aggiornato. Viene bucato il sito, eh, l'azienda perde X soldi, esatto. può rifarsi su di me e in quel caso la, il discorso rendicontabilità mi può essere utile? Rientra tra le istruzioni che devi dare. Tu hai dato tra le istruzioni quello di tenere aggiornato il sito? Quanti clienti sono in paranoia non lo vogliono aggiornare mai il software? Ah no, poi non mi funziona più. Cioè, ce ne sono una quantità... In vera Benissimo, scrivetelo. Devi aggiornare il sito. Perché... Il software open source, i problemi ci sono come in tutti gli altri software, quindi si deve fare manutenzione ordinaria e continua. Non la fai a mano ogni giorno tu, si fa fare al software che è predisposto per gli aggiornamenti, quindi te lo consegno con gli aggiornamenti in automatico, poi obiettivamente se hai un cliente importante e tu sai che ha quella software e non lo aggiorna, lo avvisi che diventa anche una cosa positiva aggiungo anche che si può, aggiungere, si può vendere il servizio di manutenzione e aggiornamento al cliente, cioè non, non, non si deve regalare, cioè bisogna spiegare al cliente che Wordpress va aggiornato e non deve aggiornarlo magari uno che si occupa di eh, jeans o di cose ma deve essere aggiornato da uno che se c'è un problema poi sa dove metterci in mano, quindi è un servizio da vendere. Si fanno dei contratti proprio di assistenza, manutenzione o gestione addirittura, quelli che vogliono la polizza assicurativa di uno dietro ci sono anche i servizi che fanno solo questo li conosciamo un po' tutti anche un caro amico, veramente bravo e quindi facciamolo anche noi c'è una domanda? quindi sì, dobbiamo dare delle istruzioni anche, eh, non solo dire ti consegno questo, ma eh, istruire sui compiti classici però vedi che alla fine sono sempre le stesse cose, quindi pure io me le sono raccolte, le ho messe lì tutte insieme e ogni volta, puff ma in questo senso se io la mia offerta eh, do, dico che il sito deve essere aggiornato e come dice Cristiano io ti propongo un servizio di aggiornamento, un abbonamento di aggiornamento. Se poi il cliente non accetta in preventivo, non, non va avanti, è sufficiente per... Eh. Nel caso di WordPress sì, perché WordPress ha i sistemi di aggiornamento automatico, quindi noi possiamo in quel caso dire vabbè non lo dai a me, io non sono colpevole, perché comunque si può aggiornare da solo. Poi se qualcosa non va, chiamami e intervengo. E nel momento io ti dico, o lo fai con me, o te lo fai in automatico con, con WordPress, però ti ho avvisato. Che... E la trasparenza che, eh, e la rendicontabilità di aver condiviso queste eh, nozioni di sicurezza che noi abbiamo col cliente che non ha queste nozioni di sicurezza. Questo rientra nel GDPR, il dovere di collaborazione tra titolare e responsabile. Perfetto, grazie Valentino Spataro. Adesso tutti quanti, anzi alle 17.30 in sala 1 per i closing remarks. Grazie Valentino ancora. Grazie a voi.